Il tema di questo incontro è appunto l'arte e la memoria: di come, si col, della, come la memoria si intrecci con l'espressione artistica e soprattutto anche in relazione a questo ricordo tragico di tutti i casalecchiesi, che comunque investe sia la memoria individuale che collettiva. L'arte si prefigura anche come una via di riscatto. Lei ha detto, può darci un commento? Diciamo che l'arte come un'espressione destinata a rimanere nel tempo è lo strumento più idoneo a aiutare a sostenere la, il ricordo eh, di eventi che producono degli effetti importanti sull'intera collettività come è stata la strage eh, di Casalecchio di 23 anni fa e fermo restando che però l'elemento così più importante della memoria è quello che ci portiamo dentro, sono quelle sensazioni, quelle emozioni che inevitabilmente finiscono anche per eh, modificare il nostro modo di essere, il nostro modo di comportarci.